fammi controllare intanto Siamo online Come siamo? Eh sì, vedi. Eccoci. Mm. Benissimo. Allora, come accennato prima, siamo qui con Max Gaetano, un mio caro amico che ho conosciuto in piazza per i diritti degli animali. Infatti parleremo di questo in relazione al referendum che ci sarà il 20-21 settembre. Ok, e ehm, invitiamo gli animalisti, i vegani, i vegetariani, i vegani, fruttariani, vegetariani, fruttariani, quindi diciamo le minoranze che ci stanno particolarmente a cuore, a prendere una posizione riguardo al referendum. Parliamo dei motivi del sì, e quindi Max confuterà i motivi del sì. Del sì, va bene. Facciamo una piccola premessa, le minoranze che ci stanno a cuore, perché se dovesse passare il no, specificheremo meglio i motivi del no, queste minoranze sì. non avranno più alcuna voce, non avranno più nessuna possibilità di poter entrare in Parlamento, scrivere delle leggi, fare approvare delle leggi in maniera trasversale. Perché? No? Non avranno più nessuna possibilità? Perché ci vorrà il 15% per entrare in un Parlamento così ridotto. E normalmente i partiti vegani all'estero quanta percentuale hanno? Il 2 e il 3% stanno entrando in tutti i parlamenti statali, addirittura nel Parlamento europeo. Quindi finché si può entrare con 2 o 3%, qualsiasi minoranza può... Ha delle, ha delle possibilità. Se consideriamo che in Italia l'8% di vegani, cioè di vegetariani, e tra, tra vegani, vegetariani e fruttariani siamo al 9%, 10%, quasi, e questa minoranza chi la rappresenterà? Che peraltro è minoranza tra virgolette, perché 8-9% di una popolazione, cioè inizia a essere una bella percentuale. Significa che circa 10 persone su 100 hanno una certa idea. esatto E qua addirittura bisognerebbe arrivare al 15% per avere la possibilità, esatto esatto, perché? E lo ribadiremo poi nella regione del nord: le piccole regioni non saranno più rappresentate, interi territori non saranno, cioè passiamo da un parlamentare da un, da un deputato ogni 80.000 abitanti a ogni al doppio praticamente. Quindi confutiamo i motivi del sì? Allora, i motivi del sì, il primo motivo uh, del sì, innanzitutto. <ride> È una cosa incredibile dover confutare di motivi del sì che lo stesso ministro della propaganda nazista Goebbels si vergognerebbe di tanti, dico tante fake news. No? Il primo motivo del sì è risparmio, il taglio dei costi, della politica. Praticamente voi dovete sapere che in, in statistica sotto l'1% è zero. Qua non è che siamo sotto l'1%, qua siamo lo 0,007% del budget dello Stato. Cioè sotto l'1% non è trascurabile in statistica un qualcosa sotto, quando, sotto lo 0,001% cos'è? zero praticamente è un euro a testa all'anno questo è per, per, per avere cose in cambio il taglio della rappresentatività di tutte le minoranze e poi andremo anche a specificare chi è per il sì storicamente le massonerie, le lobby le banche e tutti quelli che manipolano no? i lobbisti, che manipolano i parlamentari, meno sono, più facile è manipolarli, questo è abbastanza semplice, poi lo ribadiremo dopo. Quindi questo è del motivo della riduzione dei costi, è totalmente ridicolo, che mh, squalifica veramente chiunque l'abbia anche solo pensato, nel senso qualsiasi parte politica l'abbia propagandato in questo senso, tra cui anche gli, innominabili, gli innominabili 5 stelle o il fatto Bilderberg quotidiano, dopo diremo perché il fatto quotidiano si chiama Bilderberg. Ehm, un altro motivo, un'altra fake news del sì, è che il, il Parlamento sarà più snello, più agile, le leggi saranno più facili, perché? E non ci dicono perché. Innanzitutto, dovete sapere che con un così ridotto numero di parlamentari, le commissioni saranno, anche, saranno ridotte di conseguenza. Le commissioni sono quelle, eh, quella parte di parlamentari che studia specificamente certi argomenti, si riunisce in commissione, scrive le leggi in commissione, poi le porta in Parlamento e avvengono gli emendamenti. A queste ehm, a queste leggi saranno così pochi in commissione ci saranno solo i due partiti previsti dalla p2 prevedeva il piano originario della p2 di avere due partiti spieghiamo io sono qua a fare da moderatrice per chi magari non sa determinate cose non che io ne sappia molto quindi parliamo della p2 sì la p2 nel 1975 eh, prevedeva già nel proprio piano di rinascita democratica c'era cioè il il manifesto programmatico di questa loggia massonica segreta che aveva messo eh, piede nel 75% di, di, di tutti gli altri dirigenti dello Stato, cioè aveva in mano allo Stato. Non aveva anche bisogno di fare un golpe, cioè già in mano allo Stato. Nel 1973, la commissione trilateral, che è la commissione fra eh, diciamo i potentati economici massonici di Giappone, e Europa e ehm, Stati Uniti, già nel 73 nel suo manifesto di, di, del 73 prevedeva tre dei parlamentari torniamo alla P2 la P2 prevede questo nel 75 non ce l'hanno fatta i democristiani Bea sta dicendo che è una trappola esatto non ce l'hanno fatta i eh, ciao Giorgio ciao ciao non ce l'hanno fatta i democristiani attuare il piano della P2 ricordiamoci bene questa P2 era una legata alla alle stragi di Stato, come anche dimostrato successivamente, dice Gelli, era <ride> un personaggino legato a tutte le peggio cose italiane accadute in quel periodo Co um, quindi non stiamo parlando di di, di Robetta, c'è stata la legge Anselmi che um, specificamente è stata contro tutte le massonerie, specificamente contro la P2 ma non è perché c'è stata la legge Anselmi che la P2 non è proseguita, non si è ramificata in tutte le altre massonerie eh, deviate, non deviate o stragiste più o meno stragiste quindi torniamo alle fake news del sì quelli che dicono di votare sì Walter Rutti chiede posso chiedere la tessera 1800 credo che fosse quella di Berlusconi 1806. a che nomi si riferisce eh. credo che fosse quella di Berlusconi o, uh, o di Maurizio Costanzo avevano in mano tutti tutti ho detto il 75% tanto per stare nel basso, lo allora rimano tutti. Quindi non ce l'ha fatta i democristiani, P2, non ce l'ha fatta i socialisti, non ce l'ha fatta i, la tessera 1816, non ce l'ha fatta Berlusconi, non ce l'ha fatta ehm, nessuno di sta gente qua, non ce l'ha fatta Renzi, tanto per parlare sempre di gente vicino alle massonerie, ce la stanno facendo i grillini, è pazzesco, il punto principale della, della, del piano della P2, piano di nascita, e tra l'altro il piano di rinascita è come anche il Grellino Conte ha chiamato la somma dei decretini, dei decreti Covid, dei PCM, dei chiamati piano di rinascita. Walter Rutti dice allora tale modifica costituzionale non sarà la panacea di tutti i mali ma potrebbe aprire una stagione di modifiche atte a migliorare la carta costituzionale. Perdere questo treno a dir poco, stupido. Sto leggendo quello che dite. Eh, ma è come dire: è come tagliarsi i coglioni perché ti devi. Beh, non dicevi più parolacce. E le, le palle, diciamo. Per, I testicoli. Eh, perché <ride> non lo so, non vuoi far l'amore per un mese. cioè, Che, che vuol dire? Cioè, ehm, qua eh, la direzione in politica, tanto alla fine è sempre. Eh, può essere in due direzioni: si può andare o verso la democrazia diretta svizzera o verso quello che vogliono le lobby, le multinazionali. Cioè, le lobby, le multinazionali hanno stappato lo champagne ad ogni passaggio positivo in Parlamento di questa legge. Quindi, mh, per tornare ai motivi del, sì, motivi del sì, un altro è che le leggi saranno più facili, fatte meglio e più, eh, fatte in meno tempo. Peccato che la legge Fornero, la legge data da tutti gli italiani, l'hanno fatta in 5 giorni. Dal Parlamento come funziona adesso. Quindi se il Parlamento vuole ci mette 5 giorni a fare una legge. E, come dicevamo prima, tutte le commissioni dove scrivono le leggi saranno così ridotte che ci saranno solo due partiti in quelle commissioni, esattamente come nel Parlamento. Non ci sarà nessuna minoranza che correggerà, dirà, no, ma guardate, mi state sbagliando. Non ci sarà nessun movimento animalista, partito animalista. Cioè, nel senso, se si parlassi, dovesse parlare, facendo un esempio, magari, poi dimmi se è una cosa stupida, quella che dico, ma ipoteticamente si parla di benessere animale negli allevamenti e non c'è nessun animalista, di... no, che parla di questa roba sarà... qua. Per esempio uno del partito del centro-vest, uno del partito di centro-sinistra, centro non ci sarà nessun, eh, che ne so, adesso abbiamo un partito animalista che è arrivato quasi al 1%, al prossimo giro poteva arrivare al 2-3% e entrare in Parlamento, poteva far parte della commissione atta a poter scrivere la legge al benessere degli animali, adesso tra il PD e, e la Lega voglio vedere chi scriverà la legge al benessere degli animali. Non mi pare che ci sia molta propensione in questo senso, no? E comunque servirebbe sempre una minoranza che dica guarda che stai sbagliando, cioè perché più, si hanno, più, più ci sono meno teste e più eh, la discussione è povera. E certo, funziona così dappertutto. E quindi eh, ci troveremo ad andare verso la P2, chi voterà sì andrà verso la P2, verso la massoneria, verso... dopo diremo chi sono tutti quelli a favore. La prima legge che fece Mussolini cento anni fa fu il taglio dei parlamentari, guarda caso, subito dopo una pandemia. Pandemia, taglio dei parlamentari e poi dopo venne il fascismo. Guarda caso. E, um, chi è per il sì lo diremo bene dopo comunque Goldman Sachs JP Morgan tutti, tutti simpatici tutta gente simpatica che, che sono sono banche multi, multi, multinazionali multinazionali bancarie che hanno i piedi e le mani in tutti gli stati negli apparati finanziari di tutti gli stati i motivi del sì sostanzialmente sono non so sono solo fake news sono pure questi qua no? il, il miglior um, Secondo loro il miglioramento delle leggi, che invece sarà impossibile, perché con queste condizioni ridotte all'osso le leggi saranno scritte malissimo. Eh, il risparmio è proprio una pesa per il culo, neanche Goebbels sarebbe arrivato a, a parlare di, di risparmio di, di un caffè a testa, di un euro a testa. Non ci sono i motivi del sì, sono tutte fake news. E i motivi del no? I motivi del no. I motivi del no, innanzitutto... Ehm, le leggi verrebbero fatte male, malissimo, con tutta questa riduzione eh, nelle commissioni dove si vengono scritte le leggi. C'erano pochissime persone e non, non potrebbero scrivere in maniera... Um, omnicomprensiva, omnicomprensiva di quello che può pensare anche esatto. il 10% della esatto, popolazione. Esatto, e qui tocchi il punto fondamentale, perché se alla fine in Parlamento entreranno solo due partiti, uno magari ha preso, che ne so, il 25%, l'altro ha preso il 27%, entreranno solo due partiti perché gli altri dovranno vendere il 15% quindi ciao. Quindi questi qua col 47% avranno il 100% del Parlamento con una piccola variante rispetto a oggi che oggi per fare una modifica costituzionale possiamo fare un referendum popolare, la gente può dire sì, no, non mi piace domani con due partiti in Parlamento basta che si mettano d'accordo due soli partiti per arrivare al 66% dei deputati se una legge costituzionale è votata tutte e quattro le volte beh Veg dice anche ci fosse risparmio comunque non andrebbe esatto come diceva il presidente della prima assemblea costituzionale diceva la prima cosa per andare verso il fascismo, verso la, le lobby è ridurre il numero dei de, de, de componenti del Parlamento e, e modificarne le funzioni ehm... perché compare proprio lì? Nella... perché l'ho fatto io ah ok ehm dicevamo i motivi del no, due partiti avrebbero il 100% dei parlamentari, rappresentando solo il 40-45% degli italiani. Se si mettono d'accordo, come facilmente avviene, basterebbe il 66% dei parlamentari, il 66% alla Camera, il 66% al Senato. La legge costituzionale, questa che noi stiamo votando, una legge costituzionale, cioè messa, non è una legge normale che poi viene cambiata con il 51% dei deputati. I, i, una volta al Senato e una volta alla, alla Camera. Fammi finire il vostro ragionamento, poi lo leggo. E, mh, basterà il 66% dei deputati perché sia votato due volte alla Camera e due volte al Senato, una legge costituzionale potrà essere modificata l'intera Costituzione, e non certo in senso positivo, perché con un così ridotto numero di parlamentari, le lobby, sarà un gioco da bambini per le lobby, controllarli, minacciarli, fare quello che volete, no? perché più è piccolo le persone... Che decidono, più è piccolo il numero delle persone da controllare, da manipolare, da, eh, da minacciare, e più un gioco da bambini non è che ci vuole da steppare. È come se si fosse in una classe, in una classe scolastica esatto. dove due persone decidono per tutti: esatto. senza ascoltare il parere degli altri e nemmeno rappresentandoli, e eh no? 2 su 24 per dire cos'è è un dodicesimo. E tu basta che minacci queste due persone o gli porti una valigetta piena di soldi come normalmente già spiegato John Perkins suo, nei suoi libri, nelle sue testimonianze. Beh, non faceva... è che è abbastanza semplice da immaginare. No, John Perkins andava dai capi di Stato e portava una valigetta in una mano e un boss in un'altra. Diceva: Se tu non prendi la valigetta, poi viene quell'altro. che E eh certo. Il Rispondiamo a Walter. Io direi. Leggi tu, io direi di fare chiarezza, sentire il timore di essere esclusi da ogni dibattito perché siete come percentuale sotto il 5%. Comunque vi auguro di crescere, ma mistificare questa piccola modifica non è giusto. Beh, non è tanto piccola se pensi che due partiti col 47% avranno il 100% dei parlamentari e col 66% dei parlamentari tu modifichi la Costituzione in come ti pare e piace, senza che tu ci sia referendum confermativo. Perché se... Una, uh, qualsiasi articolo della Costituzione verrà poi modificato con il 66% dei, dei voti validi in Parlamento, non ci sarà più nessun referendum confermativo come adesso. E poi l'8% dei vegetariani in Italia non è poco, considerando vegani, vegetariani e fruttariani, siamo quasi al 10%, non è poca roba. Al aldo. E tutti questi vegetariani, vegani e fruttariani saranno fuori dal Parlamento per sempre, perché non è improponibile prendere il 15%, neanche la Meloni o i Grillini prenderanno il 15%. Dice, sono sincero. Posso essere non d'accordo, voto sì, perché nove, 900 mi sembrano ah. troppi parlamentari, 600 sembrano un numero equo, non Grazie, sono Grazie per questa cosa, perché tra le varie fake news del sì, c'è sì. che sono troppi i parlamentari italiani paragonati al resto del mondo. A parte, perché, perché devi per forza paragonati al resto del mondo, quanto è in ballo la, la, la democrazia. E alla fine, se ti paragoni al resto del mondo, risulta che noi siamo... Siamo nella media, non siamo in alto, perché la fake news grillina preponderante è che gli Stati Uniti hanno solo 400 senatori. Mm, è vero. Peccato che gli Stati Uniti sono uno Stato federale. Questa una è una cosa interessantissima, che infatti dovrebbero un attimo spiegare come funziona in America. Eh. Come la Germania, come la maggior parte degli Stati centroamericani e sudamericani, come la Russia, sono una federazione di Stati come la Svizzera, per esempio. Quindi cosa succede? Cosa succede? Che ogni Stato singolo, il Stato membro, ha una un sua Camera e un suo Senato. Quindi hanno tutti una circa una cinquantina di senatori, deputati, quindi arriviamo a migliaia, migliaia di parlamentari per gli Stati Uniti, non 400 senatori, come, come ci vogliono far credere le, le fake news grilline. Quindi noi siamo a metà classifica, andremo nell'Unione Europea andremo all'ultimo posto come numero ehm, di persone rappresentate per eh, singolo parlamentare cioè come rappresentatività. E, tra l'altro, appunto, cioè, non si può paragonare una, una, una repubblica parlamentare, l'Italia è marcatamente una repubblica parlamentare, cioè dove il Parlamento dovrebbe avere la, la, ehm, la preponderanza totale rispetto all'esecutivo e rispetto a quello che fa l'esecutivo, mentre nelle repubbliche tipo uh, presidenziali come la Francia il presidente ha più potere di fare le leggi e quella non è una repubblica presidenziale. Poi ci sono le, le monarchie costituzionali tipo la Spagna che non, non, non c'entrano veramente con l'Italia, no? tutti questi esempi che vengono fatti no? dai dei Grillini quando la Camera, lo stesso ufficio studio della Camera del, del, del Senato ha detto che uno, la cosa più ovvia, si piglia la Camera più rappresentativa, che è la Camera dei deputati, la Camera elettiva, più rappresentativa, vedi? Sono d'accordo. La Pepi dice la sua opinione. Esatto, su questo passaggio qua è fondamentale. cioè noi 630 che abbiamo eletti nella Camera dei Deputati, si piglia con le altre nazioni la loro camera più rappresentativa elettiva, no? Perché i grillini, tra le altre fake news, dicono: oh, è la Camera dei Lord um, della Gran Bretagna, del Regno Unito, ma è quella. Uno non è la Camera più rappresentativa, due non è elettiva o non è totalmente elettiva. Questo si fa, l'ha fatto l'ufficio studi del Senato, l'hanno fatto lo, lo, i, i loro studiosi. Si pigliano per cose omogenee. invece questi sono abituati a paragonare le mele con il lardo. E poi quando si parla di risparmio, scusa, il risparmio migliore sarebbe il taglio agli stipendi. Che non hanno voluto fare, quando a caso. Guarda caso, il taglio, quello che voleva la P2, ed è incredibile come nel dibattito pubblico nessuno dica che questa cosa la voleva la P2 nel 1975, la voleva la Commissione trilaterale nel 1973. E che nessuno parli del taglio degli stipendi. Esatto, esatto, esatto. Cioè, questa legge si chiama Mussolini, Licio Gelli, Fraccaro. Fraccaro è il grillino, eletto nel collegio Trentino Alto Adige, che... Ha, um, si è auto assegnato la legge perché ogni legge deve avere un nome del primo, del primo firmatario. Mussolini la fece cento anni fa, eh, Licio Gelli la propose nel suo piano di nascita democratica che si sta attuando grazie ai Grillini e al fatto Bilderberg quotidiano perché il maggiore sponsor di questa riforma è il fatto Bilderberg quotidiano. Dopo diremo perché è fatto Bilderberg quotidiano. Ma guardate un po' tutti quelli che di sì sono tutti legati alla massoneria, alle multinazionali, alle lobby. È pazzesco. Ehm, dicevamo nel '73 la trilaterale, nel 75 la P2, la loggia massonica stragista, che aveva in mano tutti gli apparati, tutti i dirigenti dello Stato. Questa gente qua è perissima. Vi rendete conto? Voi votate a favore di questa gente qua, per un, cioè vendete la rappresentatività per un gatto di antichi, intere regioni vanno cancellate, interi territori, non ci sarà più nessuna minoranza. La Lombardia perderà una marea di parlamentari, nonostante sia la regione più popolosa d'Italia. È pazzesco. Uh, altri motivi, volevi leggere qualcosa? Sì, volevo leggere. Il mese che dice? Loro stessi dicono che non serve a nulla. A mio avviso non serve più a nulla. Quindi, se volete consegnare il paese alle lobby, alle multinazionali, proprio le 5 stelle che dicevano di essere contro le lobby, il fatto quotidiano vuole è contro le lobby, vuole consegnare, vogliono consegnare alle, alle massonerie, a, alle, alle lobby, alle multinazionali, a tutta sta gente qua, vogliono consegnargli le chiavi dello Stato, no? Facilmente, come com rubare caramelle a un bambino. Se ci non si sembrano pochi? Cioè, saremmo gli ultimi nell'Unione Europea ad essere rappresentati, avere un, un grado di rappresentatività. E poi il 15% ci vorrà per essere eletti in Parlamento. E, e ripeto, due partiti, che magari la loro la cui somma è il 47-48%, avranno il 100% dei deputati, e ribadisco, con il 66% dei deputati e di senatori, tu modifichi la Costituzione come ti pare, come ti piace, senza che ci sia poi un referendum confermativo. Ora cosa poi, dice? Puoi io? cancellare... A parte i primi 12 articoli che vengono considerati modificabili secondo un principio divino, tutti gli altri li puoi modificare dall'oggi al domani, senza nessuno che in Parlamento possa dire A, B, beh. Bea, Bea dice proprio ora... Poi in questo periodo incredibile proporre questo referendum sembra strano. Brava, Cioè già il periodo di merda si può dire. E certo sì. Sì, anche se Max aveva detto che non diceva più parolacce, però non era parolacce. Tipo puta cioè veniamo da un periodo pesantino pesantino cioè, eh, il centro città non lavora più nessuno a Milano ah sì certo non, non esiste eh, più eh, Milano cazzo il centro motore del sud Europa e quanti piccoli imprenditori stanno chiudendo a vantaggio delle multinazionali che se li stanno comprando no? sì sì a Milano non c'è più traffico eh. cioè noi adesso siamo al mare però viviamo a Milano <ride> e ieri mi è capitato di prendere la macchina alle 6 di sera ed attraversare la città per andare da una persona che alleno a casa sua e sono arrivato in mezz'ora cioè roba che normalmente alle 6 di sera un'ora quindi come dice Bea, già ora le lobby, le multinazionali, no? tutte quelle che infatti, il Fatto build il Builder del Quotidiano i grellini sono contro, si stanno già pappando l'Italia no? andate a vedere gli albergatori di Rimini quante, ricette, quante, ehm, quante, quante offerte sotto costo hanno avuto per farsi comprare i loro alberghi da, dai russi e, da, e, e compagnia cantante. E pensate che tutti quelli che stanno fallendo, chi assorbirà queste attività che stanno fallendo? Le multinazionali ovviamente, quelle che poi domani, con questa legge come fa notare via in questo momento storico, avranno ancora più facilità a schiacciare tutti i piccoli imprenditori. Tutti quelli... E eh beh, certo, se non hanno la possibilità, cioè se non c'è qualcuno che dice no, questa cosa non va bene, eh, capisci che andranno avanti come vogliono, di base, ma è abbastanza evidente. E se non ci fosse gli attivisti del no che stanno comunque eh, facendo sì, il mazzo su internet e ridicolizzando le, le fake news del sì, la TV non è che sta tanto dando beh ma la tv allora io sono rimasta dal periodo di quando eravamo chiusi in quarantena quando la televisione si è permessa di fare la lista delle fonti attendibili mettendola negli spazi pubblicitari e dicendo di stare attenti alle fake news e dando loro la lista delle cose da ascoltare lì a mio avviso mm. inizia la fine della democrazia oh, top, esatto perché anche chiunque si può permettere di dire qualcosa portando le sue fonti, chiaramente non è che uno deve dire delle cavolate e allora è giusto. Però non è che tu mi devi dare la lista delle cose che devo ascoltare e, e le altre no, non vanno bene e automaticamente sono delle cavolate. Perché ricordiamoci che, beh, per esempio, durante il nazismo, quando hanno bruciato i libri in piazza, cioè, non è molto diverso, eh? dare la lista delle cose eh sì, da ascoltare, eh è sì. una cosa molto più velata, è una cosa che non te ne accorgi, perché non è che ci sono i roghi in piazza, ma se ti iniziano a dire che quelle cose lì non le devi ascoltare, perché non vanno bene, è un po' come bruciare i libri, eh, certo. che la gente non legge, la gente guarda i titoli dei link, degli articoli, e non fa nemmeno più la fatica di leggerli, perché tanto nel, nel titolo c'è scritto tutto, tanto l'hanno detto in televisione, eh, ma non è così. Sono roghi online. Quindi... Sono roghi online, Pazzesco. certamente. Pazzesco. In questo. In più, meno persone ci saranno a poter dire la loro a livello proprio mh, politico, nel senso di chi decide qualcosa. A mio avviso, logicamente, mancheranno delle voci. Cioè, e, e lo dice una persona che è sempre stata... Cioè, non, non mi... È una cosa logica, non è che bisogna avere delle... <ride> delle no. Delle, non è che stiamo facendo un'equazione un integrale, cioè stiamo dicendo e ci rivolgiamo, io mi rivolgo in particolare al popolo vegano, vegetariano, fruttariano, a tutti quanti, non esisterete più, non avrà più senso andare in piazza, oggi andare in piazza poteva avere senso perché domani il partito animalista poteva avere il 3%, quindi poteva andare in piazza poteva far aumentare i voti del partito animalista domani chi aspetta prenderà il 15%? chi? nessuno poi cioè, eh, co co come ci si difenderà da, da leggi scritte col, uh, col di dietro? come ci si difenderà? Cioè, già adesso ehm, non, non siamo rappresentati in Parlamento nessun animalista è rappresentato in Parlamento e non riusciamo a difenderci domani che sarà totalmente inutile andare in piazza a fare niente. Perché a cosa serve andare in piazza se non a, a poter scrivere le leggi, modificare le leggi? Come l'uomo li difende gli animali? Difende, cioè andare leggi. in piazza serve per scuotere le coscienze dal basso. Questo l'ho pensato sempre io e continuo a pensarlo. Perché le vere, le, la rivoluzione parte dalla strada. Però poi ci dovrebbe essere qualcuno, è molto più semplice, se c'è qualcuno che potenzialmente porta avanti la tua istanza. Prendiato dalla tua istanza, ma se quel qualcuno deve avere il 15% per poterti rappresentare, io cioè, parlo di rappresentare quando in realtà la mia idea di politica è la democrazia diretta a svizzera, dove c'è il referendum scritto dai proponenti, dei cittadini si, si mettono assieme, scrivono un, un quesito, raccolgono le firme, quel quesito viene votato e il giorno dopo è legge non come faceva Mitterrand che faceva i referendum proposti dall'alto dove scriveva scrivevano il quesito, esattamente come fanno la, la Casa Leggio Associati e i 5 Stelle, dove scrivono loro i dirigenti di partito il quesito e poi lo fanno votare a, a, al Popolo Bue il, il, il scritto rosso. No, questa non è la democrazia diretta, questo è, è proprio il... Eh, è, è il Mitterrand che voleva il previscito perché quando tu scrivi il quesito eh, eh, se tu sei un dirigente di quel, del movimento a cui eh, si riferisce il quesito, lo scrivi secondo come ti pare. Paese è chiaro! Mi è infatti. evidente! Gli Andiamo così diretta a Svizzera, sono i cittadini che scrivono il quesito e viene votato quel quesito. Raccolgono le firme e viene votato quel quesito. Questo è, è la, la, Svizzera, la cosa paradossale di tutto questo, che la Svizzera confina con l'Italia, no? Cioè, forse in Mongolia, dici, cazzo, vabbè, è difficile, no? Perché siamo in di internet. Ma pensa che i politici mongoli siano sono andati in Svizzera a cercare di imparare qualcosa noi confiniamo con la Svizzera avete mai visto questi grossi partiti questi o grossi o piccoli che dicono dobbiamo fare copia e incolla del sistema svizzero e non, ve li, e non, non, non considerate le fake news di quelli che dicono eh, ma la Svizzera ha solo 8 milioni di abitanti perché il sistema svizzero è stato preso nei primi del novecento, cento anni fa da degli immigrati svizzeri l'hanno trasmesso nello stato della California perché ricordiamoci come dicevamo prima che gli Stati Uniti sono una federazione di stati lo stato della California c'è il referendum svizzero e fa circa 40 milioni di abitanti quindi tutte queste fake news che quelli sono piccoli Porto Alegre il bilancio partecipativo di Porto Alegre è piccolo perché il caso certo, che a C2 in Cina c'è un bilancio partecipativo di quattro eh, volte quello di Porto Alegre o comunque sta prendendo piede il bilancio partecipativo statale in Portogallo o nello Stato del Grande do Sul. Questo tanto per allargare il discorso. Vediamo chi è, chi, è per il, ehm, chi è per il sì. Chi è per il sì? Chi è per il sì? Abbiamo detto Mussolini, fu il primo a fare il terreno parlamentare, esattamente 400 deputati, esattamente come Di Maio, Fraccaro. Ah, dicevo, la legge si chiama uh, Mussolini, Fraccaro, Mussolini, Ciogeli, Fraccaro, Fraccaro. Che personaggio è Fraccaro? Era quello che voleva portare la democrazia diretta eh, è stato eh, ministro di, nel, nel primo governo. Conte è stato ministro della democrazia diretta e dei rapporti col Parlamento. Cosa ha fatto per la democrazia diretta? Niente. Ha introdotto il referendum svizzero? No. E tra l'altro cianciava di introdurlo con un mega quorum. Esattamente, siccome cerchiamo di capirci, il referendum svizzero. È tutto di madrelingua tedesca, perché la Svizzera è fatta prevalentemente di madrelingua tedesca, la cosiddetta Svizzera interna. Infatti ha una forte influenza questa, questa democrazia diretta svizzera sull'Austria, in parte sulla Germania e forte anche sul Trentino Alto Adige. Guarda caso il collegio elettorale di Fraccaro. I madrelingua tedeschi della provincia di Bozzano sono riusciti a fare approvare al partito di maggioranza, il suo tirologo il referendum legislativo peccato che su Tirolo e time, furbo come fraccaro ci ha messo un quorum al 40% quindi questi qua non hanno mai potuto usare un referendum con il quorum al 40% perché è, è possibile questi, questi fatti un culo così sapendo che poi l'hanno provato solo una volta facendo un quesito per abbassare il quorum sono arrivati al 38% e finito, non hanno più fatto un referendum questo fraccaro il taglio del parlamentare secondo voi è uguale in tutte le regioni? no Cosa vuol dire? Vabbè, magari alcune regioni c'è un zero di differenza, in realtà è stato, sono, è stato tagliato in tutte le regioni parlamentari, tranne che nel collegio elettorale di Fraccaro, Trentino Alto Adige lì sono rimasti uguali. Ma ti sembra un caso? <ride> c'è l'Abruzzo, il Molise, la Calabria, la Sardegna, l'Umbria, avranno tagli dal 50 al 53%, alcuni quasi a 60, Trentino e Alto Adige, collegio elettorale di Fraccaro, brillino, onestà onestà cosa che onestà onestà è quello che diceva Martin Luther King non ho, non ho paura del rumore dei violenti ma del silenzio degli onesti adesso questi onesti qua sedicenti onesti che poi l'onestà non è non rubare quello è un prerequisito non rubare onestà e onestà intellettuale di non andare lì dicendo che sei contro le lobby contro le massonerie e fai l'unica legge che favorisce le lobby e le massonerie ehm, dicevamo in chi è per il sì? Allora abbiamo detto, Mussolini per primo fece questa legge, 400 deputati esattamente come i 400 deputati avuti da Di Maio, Grillo, Casaleggio. Poi? Nel 73 la commissione Trilaterale, una commissione di massoni, propone il taglio dei parlamentari. Nel 75 la loggia massonica più devastante che ha avuto l'Italia, la P2, nel piano di rinascita democratica, eh, nel suo manifesto programmatico mette il taglio dei parlamentari. Piano di rinascita, ribadiamo, è stato chiamato da Grelino Conte la somma dei decretini di PCM per il Covid. Mi sembra un caso? Piano di rinascita, piano di rinascita. I casi non esistono. No. Poi, piano piano, tutti, il Bilderberg, la Goldman Sachs... Cos'è il Bilderberg? Il Bilderberg è, diciamo che è stato eh, il think tank, li chiamano, il pensatorio più pericoloso mai esistito. Eh, pensatoio pubblico più pericoloso mai esistito su questo pianeta. Ha sempre unito, ehm, sotto spinta dei servizi segreti americani ed europei, i ban banchieri, i princip principali direttori dei giornali americani e europei, ehm, professori universitari americani e europei, e comunque tutti i giornalisti, tutti i mass media, tv. Guarda caso, l'ultimo ad andare al Bilderberg, il ma fatto. ha detto, il fatto così. Il grande giornale contro il lobby, diretto da Travaglio, allievo del fascista Montanelli, no? Verranno vestiti da agnelli, in realtà sono lupi rapaci. Esatto. Con tutto il rispetto per i lupi, però è una metafora. E l'armageddon si avvicina è, eh, è evidente che l'agnello è più... Quindi il fatto Bilderberg quotidiano è andato mano nella mano con lo stragista assassino Kissinger al, al Bilderberg. Vogliamo ricordare chi era Kissinger? Kissinger è stato, è stato il politico più influente d'America. Si è fatto tutta l'amministrazione americana e tutti i presidenti americani. È stato presente, consigliere di tutti i presidenti americani. Mandante dell'omicidio Moro, testimone il segretario eh, di Moro, la moglie di Moro. Che dissero che Kissinger minacciava Moro se continuava nella sua politica di compromesso storico. Mandante dell'omicidio Allende, palesemente mandante dell'omicidio Allende, presidente cileno stuprato buttato giù dal governo dal golpe di Pinochet, manovrato da Kissinger, quindi um, assassino di una marea di, um, di cileni, compreso Neruda che è morto durante il golpe e quasi anche Sepulveda, che si è salvato per un pelo, per dirti questa gente chi ammazza, ammazza tutti. E, um, mandante dell'omicidio del giudice Alessandrini, perché il giudice Alessandrini stava indagando le stragi di Stato e le aveva collegati al Bilderberg, guarda caso è stato ammazzato poco dopo. Gli atti del giudice Alessandrini sono stati letti tutti dal giudice Imposimato, che ha confermato tutti questi collegamenti fra Bilderberg e le Stati di Stato. Il fatto Bilderberg quotidiano va mano nella mano ai convegni di questi stragisti, delle, delle stragi di del Stato italiano, dei mandanti degli omicidi, Moro, Kissinger e chissà quanti altri mandanti. Bisognerebbe De leggere John Perkins per vedere quanti ne hanno uccisi di, di presidenti in giro per il mondo, vicepresidenti o, o, o analoghi. E, quindi tutte le multinazionali bancarie, abbiamo detto la Goldman Sachs, dal 2013 che hanno tutti questi progetti, di, le, le, dicono che le eh, costituzioni dei paesi del sud dell'Europa, altrimenti territorio dell'Italia, sono troppo democratiche e vanno ridotte. Certo, il primo passo fa il taglio dei parlamentari, quindi avrai pochissimi parlamentari, il 66% dei parlamentari... Puoi modificare queste intere costituzioni, così come vuole la Goldman Sachs, la Morgan Stanley, la JP Morgan, che dal 2013 che battono su questo punto. Mi sembra che... cioè, una volta che tu dici chi è per il sì, eh, mi sembra ovvio che, che devi votare no a questo referendum, no? Che dici? Direi di sì. E, e quindi gli animalisti, i vegani, i vegetariani... Motivi per... del no credo che sia semplicemente dare la possibilità di essere rappresentati a tutti, soprattutto le minoranze che sono quelle che possono dare veramente un vero motore al, almeno provarci eh? esatto non è che perché diventa poi una dittatura al contrario però esatto, cioè dare delle idee nuove ma poi se adesso entreranno solo due partiti che col 47% dei voti avranno il 100% dei parlamentari ma che cos'è? non è il fascismo ma è, è, è, la, è la massoneria la P2 cioè con 47% dei voti tu hai il 100% di tutti gli italiani. Esatto. Bene. Che dire, non so, vogliamo leggere qualche... No, niente, abbiamo letto. Abbiamo letto. Quindi se non avete altre domande andiamo a letto. No, mi raccomando, votate no, 20 21 settembre, se ci tenete gli animali, se ci tenete le minoranze, se ci tenete a esistere, se ci tenete che due partiti, che se non ci tenete che due partiti abbiano 100% dei parlamentari possano cancellare la Costituzione, che dopo quella svizzera è la migliore al mondo, dopo quella svizzera. Poi facciamo il paragone con gli americani che non c'hanno manco la sanità pubblica, ma di cosa stiamo parlando? Le fake news dell'Ilema. Certo. Non quando era grillo, grillo adesso vabbè non è per dire cioè adesso appena ho visto a casa miei sempre che ha aggredito un inviato di, ah, della beh, trasmissione sì, dritto sì. e rovescio cioè l'ha aggredito fisicamente ah, scale. Eh, adesso non ho ben capito cos'è successo però l'ha aggredito fisicamente sì, sì, sì, sì, sì, cioè questi sì. dovevano essere quelli che dovevano fare la, la differenza la costituzione la modificano come vogliono eh Sì, perché quando hai il 66% dei parlamentari non devi più fare il referendum confermativo. Quindi la, la modifica in due secondi, devi solo far passare i tre mesi tra una votazione e l'altra, e almeno adesso possiamo fare questo referendum. E tra l'altro il no rimonta, per questo è nervoso, il no rimonta, rimonta pesante. Quindi io sicuramente andrò a votare. Eh, speriamo. O volete, la oh, volete lasciare in mano il Parlamento a due partiti che rappresentano il 40% degli italiani? e che vi modificheranno la costituzione sulla testa, sulla testa anche perché poi insomma nel senso certo che voterò per i diritti degli animali anche perché poi eh, cioè, se le modifiche appunto poi saranno così veloci cioè magari un attimo che ti impediscono di fare determinati tipi di manifestazioni cioè, certo ma scusa e se ci impediscono ora. di fare determinati tipi di manifestazioni significa che potremmo fare le manifestazioni non autorizzate che verranno multate pesantemente e magari si arriverà anche a qualcosa di peggio. Beh, già ora siamo vicini a questo, figurati dopo. No? Sarà... Volevo chiudere dicendo che è tutto orwelliano. Chi era Orwell? Orwell scrisse un libro nel quale indicava che eh, tutto vi verrà detto al contrario per manipolarvi. No? Il nome del, il titolo del libro? È 1984. Ehm... Viderà ehm, tipo gli americani che vanno in Iraq per portare la democrazia e bombardare i bambini. Le la... guerre, le missioni di pace, le missioni, di, dire? Pace, le le missioni, missioni di, pa di pace, le bombe. Le bombe. Cazzo. E, poi tutte le... e Poi si scappano questi video che fanno i, i top gun americani o i, o, o i loro killer col fucile, che poi mandano pure online, si vede... Ehm, quando eh, arriva la bomba, in un punto, però c'erano dei bambini, dei cani, e non è che loro vanno lì e spostano i bambini, spostano i cani, No, perché c'è il drone che comanda il missile, e c'è appostato lì c'è uno della CIA, più militari americani, che riprendono la scena da, da, da, da vicino. Cioè ci hanno fatto passare queste cose qua come missioni di pace, ci hanno fatto passare l'idea che che siamo andati in Africa per eh, aiutare questi poveri incivili a vivere quando vivono nel continente più ricco del mondo, ok? Esatto. E la gente ancora crede a queste cose. Immaginiamoci cosa possono arrivare eh, quando tapperanno finalmente la bocca a gente come noi. Perché dopodiché, di si arriva a quello. Perché? E Conte mi sembra proprio il preposto, esatto o il preposto, dati dato cioè i suoi collegamenti <ride> con la Chiesa, con l'Opus Dei, e va in giro, non è andato da Vespa con il Santino eh, di, di Padre Pio, di chi è, di, come si chiama? Di Maio? <ride> <a bacio. ride> il, preposto. Il, preposto, il preposto. Di Maio non è andato a baciare il sangue di San Gennaro? Questi, e poi chi rimarrà in Parlamento? Salvini con il Rosario? E tutti legati a questi Gesuiti, il Papa chi è? Il capo, il capo dei Gesuiti, il Papa, se avete fatto caso il Papa Nero, no? Cioè anche lì io non riesco a capire e qua Esula da, però comunque è sempre, perché nei telegiornali devono dire quello che dice il Papa? Cioè non è mica uno stato laico l'Italia? Allora dovrebbero dire quello che dicono gli esponenti di tutte le religioni che ci sono, in... a me non me ne frega la massa di sentire quello che dice il Papa, per esempio. Il capo degli induisti perché non fa parlare? Eh, perché non fa parlare il capo degli induisti? il Papa, ogni due per tre, che deve dire figuriamoci Mamma mia. quindi chi ha cuore continuare a fare informazione e, ed essere potenzialmente rappresentato da qualcuno più gente c'è che può parlare più è facile che non è, un, è abbastanza logica come cosa, più è facile che un minimo di democrazia o comunque che chi rappresenta una parte della popolazione possa andare a modificare le leggi, a proporre emendamenti, e comunque, come dice Anna, se voterai per i diritti degli animali, devi votare no a questo referendum e devi far votare tutti gli altri animalisti. Passate parola fra gli animalisti. Sì, se no, il fascismo è, tanto eh, o si va verso la democrazia diretta a svizzera o verso il fascismo. Se, eh, se vince il sì, eh, si va. Com'è che così? sono i dati? C'è qualche dato adesso riguardo alla. Gli ultimi sondaggi davano il no in rimonta. Il no, partiva dal 10% contro il 90 poi è andato al 30 contro il 70%. Adesso sembra che sia il 40-45 contro il 60-55 del sì. Però è in grossa rimonta, adesso non, non ci sono più sondaggi nell'ultima settimana. È in grossa rimonta. Speriamo bene. Perché, perché è andata così questo trend? Perché all'inizio, i motivi del no, nessuna TV, nessuna radio, nessuno parlava. C'erano solo, parlavano solo dei motivi del sì, no? Questi fake news inesistenti, che però venivano pompati come faceva Goldberg, ripetuta all'infinito. Quando c'è stata la par condicio e quindi la TV hanno dovuto dare spazio anche ai motivi del no, quando la gente ha cominciato a informarsi, quando gli attivisti del no hanno cominciato a essere molto presenti su internet, e gioco forza, sono venuto fuori che tutti i motivi del sì erano fake news, i motivi del no dicevano, attenzione, si va verso il fascismo, la prima legge di Mussolini fu il taglio dei parlamentari, la, la P2, la loggia massonica stragista, voleva tagliare taglio dei parlamentari, d'altro era più democratica la loggia massonica P2, perché voleva 450 deputati, e qua siamo meno. Sai, quindi quale massoneria ha preso il posto della P2 per andare a 400? Quindi Anna, se eh, vuoi votare per i diritti degli animali... Non solo vota no, ma fai votare no a tutti gli animalisti che di solito magari non vanno a votare perché... Eh... Sì, diciamo che in questo caso è molto importante, ma in generale. Cioè. cioè, io sono una persona che non è andata a votare per secoli, però forse, al di là del fatto che ultimamente sono andata, non costa niente andare a dire il proprio parere. Alle ultime europee era candidato un partito di vegani, partito animalista, che... Potrebbe entrare in Parlamento se non, non, non, non successe sui parlamentari, basta che arriva al 3%, 2-3% deve essere quasi all'uno. E... Al 14% sicuro non ci arriva, <ride> al momento, perché è così, cioè, non prendiamoci in giro. Ma non ci arriva neanche la Meloni, entreranno ecco. solo la Lega Nord e il PD, ecco, per dire, cattolici e cattolici. Cioè, non che a me interessi che ci entri la Meloni, anzi, ecco. Però per dire che è un personaggio pubblico, è un personaggio noto, è sempre in televisione, esatto. è in ogni trasmissione, esatto. la conosce chiunque, una persona così, figuriamoci quello che ha il partito vegano, esatto. il partito animalista, esatto. il partito per la libertà sessuale, del, che ne so, quelle robe lì che, che sono importantissime esatto. per una società civile. Quindi basterà che Salvini prenda il 25%, il PD prende il 23%, Col 48% vanno al 100% dei deputati, quindi Salvini avrà il 60% dei deputati, il PD ne avrà il 40% per dire, o il 55% Salvini e il 45% il PD. Questo sarà il prossimo Parlamento, eh? Vi sta bene così? Direi che abbiamo detto tutto. No. Votare? No. Se votare, volete difendere no. gli animali, se volete che quell'8% di vegetariani in Italia sia rappresentato, dovete votare? No. No. Ah, venerdì mattina sono a mattino cinque. Alle ore? Dieci. Canale? Cinque. Mm. Un sospiro.